Perché è importante parlare di corruzione? È importante perché sottrae risorse agli stati, perché peggiora l'efficienza dei servizi, perché sottrae risorse ai cittadini, perché è un crimine diffuso che paghiamo tutti noi anche se non ce ne rendiamo conto, perché è concorrenza sleale nei confronti delle imprese che si comportano bene per mille motivi, perché molto spesso poi è legata anche ad altri reati e crimini finanziari, pensiamo al riciclaggio, pensiamo molto spesso anche alle mafie, pensiamo a una serie di crimini finanziari e quindi è fondamentale che tutti noi prendiamo coscienza dell'importanza di una lotta contro la corruzione a tutti i livelli.